continuare un po' su questo voglio continuare su questo però vorrei, vorrei che voi uh, faceste molta attenzione quello che sto per fare è una, una descrizione un po' più dettagliata del legame tra questi due modi di esprimere non ho portato la, la pallina se no lo lanciavo nel proiettile Deve essere chiaro che quello che sto per dire potrebbe essere riciclato Tutto quello che sto per dire adesso può essere tranquillamente riciclato perché la matematica che lega questo modo di esprimere un legame tra una grandezza e un'altra può essere espressa con il linguaggio degli integrali, ok? Quindi eh, io parlerò in questo contesto perché sto, sto parlando di forze, di variazione di quantità di moto, cioè di impulso. però quello che dico può essere riciclato in questo contesto. Fatelo voi questo. Eh. Allora, facciamo il più prolissamente possibile una situazione di questo tipo. Dove sono i gessetti incrociati? cortesia, silenzio, dai pensavo che le persone presenti oggi fossero persone serie, quindi state zitti, no? Le persone poco serie sono a casa a digerire la comba Questo sia, quindi voglio fare caso unidimensionale, è chiaro che queste sono tre equazioni, è chiaro a tutti? Sono tre equazioni per la direzione x, per la direzione y e per la direzione z. Deve essere chiaro questo Io tratterò una delle direzioni E farò a meno anche di mettere il pedice x Quindi sia questa la forza pensata come funzione del tempo Proprio perché adesso è sicuro che voi avete capito Non c'è niente di peggio poi di avere persone all'orale Che dicono che adesso non ho capito Il peggior momento per dire che non quindi questa è una delle componenti x, y, z La f è pensata a funzione di x E pensate a una funzione, non credo di averlo detto stamattina Ma eh, immaginate che sia la funzione 0 Poi c'è un certo valore E poi dopo un intervallo di tempo t cessa essere 0 Cessa la forza di, di, di esistere questo si chiama una forza impulsiva l'impulso, questa è una forza impulsiva non c'è, poi c'è, per ogni intervallo di tempo poi non c'è. Non è molto realistica per il momento. Cos'è sto ticchetti? No. Um, e qua nel grafico sotto <coughs> voglio, voglio scrivere la quantità di moto al variare del tempo. Allora immaginate che questo sia il vostro istante iniziale, chiamiamo un so t0 <coughs> Iniziale. e voi volete sapere qual è l'istante t0 qual è la quantità di moto allora la quantità di moto nell'istante um, t0 sia questa sia questo valore qua questo è l'asse della quantità di moto sia questo valore qua ok questo sia sì, il valore della quantità di moto nell'istante t0 quanto è la quantità di moto nell'istante questo valore t? Allora voi cosa fate? Dite che la quantità di moto nell'istante t è uguale a quello che è all'inizio più l'integrale da t0 a t della funzione f pensata come funzione del tempo state integrando dunque che era quello che sto facendo? La quantità di moto in questo istante qua è uguale al valore iniziale più l'area sotto la funzione dall'istante t0 all'istante t Allora, dall'istante t0 all'istante t, qual è l'area sotto la funzione? Visto che la funzione è 0, l'area sotto la funzione è 0 Molto semplice fino a ora, no? Quindi, il valore della quantità di moto in questo istante è proprio uguale al valore iniziale Perché? Perché l'area qua sotto non c'è Non c'è un'area sotto la funzione identicamente nulla Quindi potete immaginare che per tutti gli istanti al passare del tempo, perché il tempo sta scorrendo In questo istante qua, qual è la quantità di moto in questo punto? In questo istante, la quantità di moto in questo istante è uguale alla quantità di moto iniziale Più l'area sotto la funzione Nell'intervallo t0t. Chiaramente nell'intervallo t0t la funzione è 0, perché la forza comincia qua a t uguale a 0, ma in questo intervallo di tempo la forza è 0, quindi il contributo dell'area sotto funzione rimane 0. Quindi potete capire, almeno spero, che la quantità di moto non cambia fino a quando non comincia a agire la forza. Se io vi chiedo qual è la quantità di moto in questo istante... Poi cosa fate? Guardate la formula, la quantità di motto in questo istante è il valore iniziale più. Avete visto Nemo ieri sera? Ah, è grandioso. Dovete guardare l'inglese. In ah, Ma Nemo per me è uno dei più divertenti che, hanno mai, ah, che abbiano mai fatto. Mi fa morire il, la razza, no? Il maestro. Vale. Allora, è la memoria a breve termine che va, che va a farsi fottere come si chiamava la, pesci la, la pesciolina blu? No, Dora, Dora. Dora. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Dall'istante t0 all'istante t quindi dovete calcolare l'area sotto questa funzione della ragione da t0 all'istante t. Chiaramente, qua è tutto zero l'area, ma qua no. Quindi dovete calcolare l'area sotto la funzione. Siccome la funzione è una funzione impulsiva rettangolare, piatta, semplice, è ovvio che devo calcolare l'area di quel rettangolo. Allora, sia che so. A uh, F0 il valore, il valore, della, funzione, il valore della, del, della forza nell'intervallo in cui è diverso da zero in un certo numero di newton, se siamo nel sistema internazionale uh, è chiaro che l'area di questo è F0, l'altezza, per la base che è questo intervallo di tempo, d'accordo? Quindi sarà un valore diverso da 0 In questo caso un valore positivo perché la funzione è maggiore di 0 no? Sapete gli integrali con la funzione positiva l'area è positiva e con la funzione negativa l'area è negativa Sapete queste cose, no? Quindi questo è un valore positivo Quindi in cima al valore iniziale devo sommare l'area di questo rettangolino e quindi immaginate che questo sia il valore cioè questa quota qua che sto evidenziando in giallo, in bianco è il valore di quell'integrale là di quell'area là, chiaro? Quanto è il valore di P in un istante che è, un, che, è uh, che questo intervallo, guardate la mia dita, che questo intervallo di tempo sia uguale a quello. Cioè che questo intervallo di tempo sia il doppio di quello. Allora, voi cosa fate? Andate qua su, individuate il tempo istante qua. E la, il valore della quantità di voto in questo istante è uguale al valore iniziale questo è il valore iniziale, più l'area della funzione ma in questo istante qua, come vedete, l'area sotto la funzione è il doppio di quello che era prima, perché? Perché questo intervallo è uguale a quello la base di questo rettangolo adesso è il doppio di quello che era prima l'altezza la è sempre f0 e quindi l'area che dovete aggiungere a questo valore qua, al valore iniziale è il doppio di questo, se era, era così dovete aggiungere un valore doppio Ok? Questo è il valore doppio di quello Perché è doppio? Perché la base di questo rettangolo è doppio di prima Quindi dovreste essere in grado di capire Che al passare del tempo l'area qua fino all'istante T maiuscolo almeno Fino all'istante T maiuscolo L'area cresce linearmente È chiaro a tutti? C'è qualcuno che non capisce questo? L'area sotto la funzione arancione cresce linearmente tra l'istante t uguale a 0 e t maiuscolo Perché? Perché la funzione è piatta e l'area sotto la funzione è data dall'altezza dalla per la base e la base è proprio il tempo quindi al passare del tempo la base cresce linearmente col tempo È il tempo e quindi l'area sta crescendo linearmente col tempo Ok? E in questo istante del tempo è il valore, qual è il valore della quantità di moto? è uguale al valore iniziale, mh? Valore iniziale più l'area della funzione sotto, dalle, da t0 a t questo è l'istante t che mi interessa allora dovete calcolare l'area la, sotto questa funzione da qua fino a qua è evidente che l'area sotto la funzione ha ragione tra questo istante e questo istante è data dal, da, da questo contributo che qua l'area è 0, qua l'area è 0, qua è l'area? è F0 per T maiuscolo? Quindi ormai in questo istante qui il valore è questo qua, non sta cambiando più per istanti maggiori di T maiuscolo l'area sotto la funzione ha ragione non cambia più, siete tutti d'accordo? La variazione di P nasce nell'intervallo di tempo dove la forza è diversa da zero. È chiaro a tutti? Vedete come la quantità di moto non cambia, non cambia, non cambia Certo che non cambia, non c'è una forza Se non c'è una forza la particella non cambierà la sua quantità di moto no? Abbiamo detto che la quantità di moto il ratio è la forza, se la forza è zero la P non cambia Quindi P non cambia, P non cambia, P non cambia, P non cambia. Ecco che comincia a girare la forza La P cambia, come cambia? In, con una forza di questo tipo cambia linearmente Cresce, cresce, cresce, cresce perché la forza continua a girare, continua a girare, continua a girare. Quando la forza cessa di agire la qualità di moto non cambia più. Ci siamo? Dovete vederla nella formula. Al di là di dirla parole, dovete vederla nella formula. La quantità di moto è uguale al valore iniziale più l'area <coughs> l'area sotto la funzione, una volta che cominciate t0, l'area sotto la funzione dipende da dove mettete l'estremo superiore, no? Il valore negli istanti t è data dall'estremo superiore di questo integrale, quindi al variare del t l'estremo superiore dell'integrale l'area è sempre 0 fino a quando la forza comincia a cambiare, poi la forza c'è ma poi la forza sparisce quindi quando arrivo qua per istanti superiori a t' L'area sotto la funzione non cambia più, è chiaro a tutti? Cercate di vederlo nella formula, di vederlo formalmente e saperla anche accompagnare con delle parole. Finché non agisce la forza, la quantità di moto non cambia, perché non c'è una forza. Poi cambierà perché c'è una forza. Quando la forza cessa di agire, la quantità di moto non cambia più. Ovviamente dovete, come vi ho, ho esordito dicendo, dovete pensare a... Esercizi analoghi in altri contesti. Se questo è il grafico della velocità, la velocità è zero, e poi la velocità non è zero e poi è zero di nuovo. Eh? Eccomi qua. Nell'istante t0 io sono qui, il tempo scorre, la velocità è zero. Poi arrivo all'istante t0, la velocità cambia, sto andando a 2 metro al secondo in di quella direzione poi, dopo un minuto, mi fermo Com'è la mia posizione? Allora, la mia posizione, se questo è il tempo e questo è x Avrò un certo valore che non cambia, non cambia, non, cambia. non mi sto spostando, non c'è velocità La mia posizione non cambia eh? Non cambia la mia posizione Quando la velocità cambia Ecco che la mia posizione cambia linearmente Se la velocità è fatta così si intende Quando la velocità cessa la mia posizione non cambia più è la stessa matematica, d'accordo. Ovviamente questa è la situazione di questo tipo, facciamo uno un po' più realistico, no? Cosa posso cancellare? Mettiamo qua. <coughs> Vediamo se questo disegno mi riesce. Questo è il grafico del tempo Questo è, è l'ordinata del, della forza Stiamo parlando di forze in questo contesto Adesso è chiaro che questi per esempio sono newton eh? Questi sono newton qua Nel sistema internazionale Questi sono newton E questi sono secondi Nel sistema internazionale Immaginate le forza di questo tipo Che è zero Poi ha un certo valore Aspetta un attimo facciamo un po' più alto Ha un certo valore per un intervallo di tempo Poi per un intervallo di tempo uguale Ha un valore doppio Quindi la forza è così Poi è così E poi per un altro intervallo di tempo uguale Ha un, un valore che è metà di quello che era all'inizio Quindi questa è la vostra forza Ok? Si capisce? Una situazione del genere, chiamate che so, questo è il valore F0, questo sarà F0 mezzi e questo qui è F0 quarti. Tanto per fissare l'idea: è un esercizio chiamiamo grafico semi quantitativo di quello che amo tanto fare agli esercizi agli orari. E disegnare la variazione della quantità di moto, anzi, abbasso un po' perché forse. Avrò bisogno di un po' di spazio Speriamo che basti Ah, scusatemi, questo è distante t uguale a 0 Questo qui è il grafico di P di t Questo è il grafico di f di t Quindi, supponete che questo sia distante t 0 Stesso discorso, anzi andrò molto più rapidamente userò eh, non più la formula ma, ma userò le parole tipo eh, in questo istante non c'è una forza quindi non c'è motivo che la quantità di moto sia cambiata cioè la quantità di moto in questo istante qui è uguale al valore iniziale più l'area sotto la funzione tra qua e qua, la funzione 0, non cambia non cambia, non cambia, non cambia, la quantità di moto non cambia Adesso nell'istante t uguale a 0 comincia a agire la forza Allora tra questo istante, tra t 0 e questo primo intervallo di tempo La forza è costante Quindi dovete capire, anzi fatemi tirare un po' queste linee Così corrispondono agli istanti, gli stessi istanti okay. Per un istante di tempo che è compreso tra t uguale a 0 E questo primo intervallo di tempo, quando la forza vale F0 mezzi, la forza sta crescendo linearmente Perché cresce linearmente? Perché in quell'intervallo di tempo L'area sotto la funzione cresce linearmente Perché la funzione è un rettangolo di uguale di altezza uh, F0 mezzi E l'area sta crescendo con l'aumentare della base Che è il tempo, cresce linearmente Poi quando entro nel secondo intervallo di tempo La forza adesso è raddoppiata quindi da questo valore la quantità di moto crescerà di nuovo linearmente ma con una pendenza doppia Perché cresce linearmente? Perché all'aumentare del tempo, ovviamente dopo questo istante qua l'area in questo istante qui dipende dall'altezza e dalla base quindi al passare del tempo la dimensione della base cresce linearmente E quindi il contributo d'aria cresce linearmente A partire da questo valore cresce linearmente Ma con la pendenza doppia Cosa vuol dire doppia? Allora posso fare una cosa del genere Se in questo intervallo di tempo nel, nel primo intervallo La forza dava su di questa quantità qua Per un intervallo di tempo uguale Andrà su il doppio, non andrà qua Scusatemi, non andrà, devo dirlo meglio questo è il valore in questo istante. Quanto è in questo istante? Se avesse la stessa pendenza, questo qui dovrebbe andare fino a qui. Siete d'accordo? Cioè lui sale di questo in un uguale intervallo di tempo. Ma ha un'altezza doppia, quindi non sale qui, sale a un'altezza doppia, arriva qui. Siete d'accordo? Quindi e in questo intervallo di tempo qua la forza sta andando su linearmente sì ma non con una pendenza che è doppia di questo magari in blu perché comincia ad esserci tanto quindi la quantità di moto è così cresce linearmente, poi cresce di nuovo linearmente ma con una pendenza doppia di questa perché è doppia? perché l'altezza del rettangolo è doppio chiaro? Adesso entro nel terzo intervallo di tempo Dove l'altezza del rettangolo è metà di questo Se volete è un quarto di quello Allora di nuovo come posso pensare di fare? Beh, questo intervallo di tempo per, per ipotesi è il mio esercizio grafico, è uguale Quindi con questa pendenza sarebbe andata su così Però deve salire metà perché questo è metà di questo qua quindi la quantità di moto fa così. Lo vedete? C'è qualcuno che non capisce com'è che si dice nei matrimoni... Come? Come? Quello è quello che è arrivato al matrimonio ubriaco. Se qualcuno non capisce me lo dica subito. Questa! Ha la pendenza doppia di quella, questa ha la pendenza doppia di quella, cioè questa è 4 volte quello, capite? Guardate i rapporti. Poi, in questo istante, qui, se io vi chiedo qual è la quantità di moto in questo istante, sarà il valore iniziale più l'area sotto, la ah sì, sotto la funzione arancione da questo istante a questo istante, è evidente che, che qua. Non cambia più la quantità di moto, siete d'accordo? Perché è cessata la forza C'è qualcuno che non capisce questo disegno? No, nessuno alza la mano, nessuno protesta Quindi uh, state cominciando a imparare qualcosa Questo è il cambiamento della quantità di moto Dopo che la forza ha smesso di agire mm? Questa è la quantità di moto dopo che la forza ha smesso di agire Durante l'azione della forza, perché è una forza impulsiva, non è una funzione costante è una forza che non c'è poi c'è, e poi non c'è più La forza impulsiva Durante l'azione della forza, la forza cambia La forza in questo caso è costante La quantità di moto cambia perché la forza c'è Qua la forza non è costante nel tempo, sta cambiando un valore più, più alto, un valore più basso e uh, la forza quindi sta cambiando nel tempo durante l'azione della forza la quantità di moto cambia qual è il massimo cambiamento della quantità di moto? beh si avrà quando la forza ha cessato di agire quindi questo è il valore massimo della variazione della quantità di moto finché la forza agisce la quantità di moto cambia ancora quando smette di agire la quantità di moto non cambia più d'accordo? Allora questi discorsi uh, vanno un po' integrati con uh, vediamo un attimo dove posso scrivere, posso cancellare qua. <coughs> con un disegno che non mi ricordo se l'ho fatto stamattina ma in realtà shh, la forza in funzione del tempo per le forze impulsive raramente sono funzioni così quello comincia già a essere un po' più realistico perché una forza impulsiva può avere un andamento molto complicato Può anche essere, non voglio disegnarlo sopra Può anche essere una cosa così Dove avete una forza molto complicata Che poi a un certo istante T maiuscolo cessa di agire Questo a un certo momento cessa di agire e poi non c'è più Ok? È chiaro che questi scenari, uno che è un po' smooth Smooth in inglese vuol dire uh, abbastanza liscio O questo che è pieno di asperità questo è smooth, questo non lo è Tutte e due sono forze impulsive Non ci sono, poi smetto di agire Però durante un intervallo di tempo In cui la forza sta agendo Avete una dipendenza del tempo più o, meno più o meno complicato Questo è molto semplice È chiaro che una situazione così o così Può essere ricondotto a uno così In ultima analisi uno così perché voi potete dividere l'intervallo di tempo In tanti intervallini E ognuno di loro pensare di costruire delle forze che sono come, de, come rettangolari Quindi una volta che capite cosa succede in una situazione rettangolare voi potete ricostruire la variazione della quantità di moto con precisione arbitraria Non è il concetto di integrale, no? Con precisione arbitraria, sta a voi potete sostituire la forza vera con tanti rettangoli e quindi potete immaginare shh, che più rettangoli ci sono più la quantità di moto cambierà in una maniera che dal valore iniziale al valore finale Quando la forza scessa e non cambia più Prima della forza era costante Cambierà da questo valore a questo valore In un modo che avrà una specie di, di non si chiama um, sigmoide, una curva del genere okay? Come vedete, vedete che si è un po' arrotondato questo inizio e poi si è arrotondato qui Quando era un rettangolo semplice era una salita lineare e basta Più ho integrali di questo tipo cioè più ho rettangoli eh, iniziali e finali più, più viene arrotondato Scusate un attimo Pronto? Ciao, ascolta, sto... <coughs> sì, sì, sì, ascoltami, sto facendo lezione, sono impegnato per tre ore, possiamo sentirci dopo le cinque? Sono in questo numero qua, va bene, scusami per l'ombra, sono in mezzo alla lezione, ciao, ciao, ciao, scusate. È chiaro quello che sto dicendo? C'è qualcuno che non capisce questo? Allora, <coughs> Altro concetto che merita essere detto è questo C'è cioè un teorema di analisi che voi conoscete Che si chiama il teorema della media Cosa dice il teorema della media? Nel contesto di matematica shh, Se questa è una funzione E qualcuno vi chiede di dire qual è l'area sotto la funzione Il teorema della media dice qual è l'area della funzione? L'area sotto la funzione è questa roba qua. D'accordo. Ma il teorema della media dice che l'area sotto la funzione può essere uguale all'area di un rettangolo che abbia base B-A di opportuna altezza. Cioè, l'area sotto la funzione, la funzione ha. Questa parte è dritta, questa parte è dritta, questa parte è dritta e questa parte è curva. Il teorema della media dice che se la funzione è continua, integrabile bla bla bla, c'è un opportuno rettangolo che ha una base di A e un'opportuna altezza tale che se io disegno, la, se questo qua rappresenta l'area di un rettangolo che ha una certa base e una certa altezza, quindi l'area sotto la funzione può essere pensata come l'area di un opportuno rettangolo di opportuna altezza La base è B-A, ma opportuna altezza Quindi da qualche parte io riesco a immaginare di avere un triangolo Per esempio una cosa del genere, questo non va bene, forse questa è già più accettabile Dove ho dico che l'area sotto questo rettangolo qua è uguale all'area bianca e questo valore qui, mi ho appena perso il gesso, l'ho sentito cadere Questo valore qui, questo valore opportuno Vediamo un attimo, disegniamolo così shh, Questo valore opportuno lo ottengo in questo eta Cioè il teorema dice che esiste tra B e A un opportuno eta Un valore di x tale che se io uso come altezza del rettangolo Il valore della funzione in eta, ho l'area giusta La conoscete il teorema? Qualcuno non lo conosceva? Di solito, e non ho mai capito perché, i matematici dicono che il teorema della media è questa. Certo che è vero, questo, ma questo enunciato. Il modo di enunciarlo così nasconde il senso geometrico. Questo è il modo in cui a me piace tanto enunciarlo perché fa capire che sto dicendo che c'è un opportuno eta che mi darà l'altezza la, di un rettangolo tale che avrò l'area giusta D'accordo? Io cesso di parlare finché non sento silenzio straordinario che voi non sappiate ben svegliare io non capisco o siete sordi e quindi non vi rendete conto che parlate a voce alta oppure per farvi sentire dal vostro compagno dovete alzare la voce perché siete sordi? Perché avete sempre le cuffie ad ascoltare musica e distruggete le cellule molto preziose che sono di numero finito, non sono infiniti e non sono neanche indistruttibili del vostro orecchio interno Se voi, a furia di ascoltare musica a volume alta, distruggete le i piccoli peli che sono quelli che percepiscono il moto dei fluidi all'interno dell'orecchio e che sono quelli che poi fanno trasmettere il segnale no, al cervello a furia di far distruggete quei peli, voi diventate sordi quindi, se ascoltate la musica in maniera intima, cioè con le cuffie, non alzate il volume perché diventate sordi. Ecco perché non sapete bisbigliare: siete sordi e non sto mica scherzando. Quanti di voi hanno fatto un esame dell'udito? Io fino ai 30 anni non avevo le cuffiette quelle piccole, avevo le cuffie e a me piace molto ascoltare la musica anch'io. E un giorno per lavoro ho fatto l'esame dell'udito, uno degli orecchi ha un danno permanente: ho cioè un intervallo di frequenza che non sento più. e Perché? Perché per 10 anni, dai 20 ai 30, ascoltavo la musica a volume troppo alto. Ah. Allora, cosa stavo dicendo? Questo è il modo che a me piace dire. L'area sotto funzione è uguale all'area di un cazzo di rettangolo. E il rettangolo alla base B-A è un'opportuna altezza. Questa opportuna altezza si chiama la media. Ok? Quindi usiamo questo risultato. No? Quindi la variazione di P che è uguale a questo benedetto integrale qua hm? per una forza impulsiva io posso scrivere così come la durata della forza per la forza media la forza media la scrivo così, ok? Questo è il mio simbolo per la forza media La media temporale, questa è la media la media nel tempo della forza. Okay? Quindi quanto sarà in questo caso qui? Eh? Qual è la media della forza? Questo <ride> è banale, no? La forza è piatta, la media è uguale a se stessa. D'accordo? Qua quando sarà la media? Provate a pensarci: qual è il valore medio qui? Avete idea di quanto sia? Comunque il concetto è questo. Se questa è la forza che avrà una forma più o meno strana, poi cessa di esistere, so se io vi chiedo qual è la variazione della quantità di moto per un tempo maggiore di T maiuscolo, cioè la forza ormai ha finito, cioè vi sto chiedendo il valore della variazione rispetto al valore iniziale, dopo che la forza è finita. Allora, P per tempo maggiore di. di ovviamente. Si, <coughs> sì, va, va bene così. Questo è uguale al valore iniziale più l'area, d'accordo, ma questo può essere spensato. L'area qua sotto, l'area in bianco. Se questo è grafico della forza, l'area in bianco può essere per il teorema della media. Ottenuta come l'area di un opportuno rettangolo che ha la stessa base, T maiuscolo, ma di un'opportuna altezza, immaginate che sia questa, okay? questo valore qui si chiama il valore medio. È okay? il valore opportuno della forza, e il valore medio della forza è quel valore che se moltiplicate il valore medio per la durata della forza, vi dà l'area bianca. Forse è eccessivo non vi pare, perché. Uh, questo e questo sono tutti, quindi probabilmente un po' più giù. D'accordo? Devo fare in modo che l'area sotto la furva arancione sia uguale a quella bianca. Dovete trovare l'altezza giusta in modo da bilanciare quello che è sovrastimato e quello che è sottostimato. Quindi questo si sì è uguale a. T0 a t maggiore di t maiuscolo f di t in dt mi sta bene, ma può anche essere scritto così non vi pare il valore medio per la durata cioè l'area dell'integrale è l'area del rettangolo, scusatemi questo è l'area del rettangolo il valore medio, l'altezza del rettangolo per la base del rettangolo d'accordo? Il valore medio nel tempo si intende. Allora, datemi voi che siete. Io non amo molto il calcio, a me calcio solo due volte all'anno, agli europei e ai mondiali. Voi in Italia siete appassionati di calcio, quale può essere la massa. Massa di un pallone di calcio? Qualche etto? Facciamo 200, tanto 5 tonda perché è facile. Allora la domanda è questa. Shh. Immaginate che questo sia il vostro pallone, magari è un calcio di rigore, quindi il pallone inizialmente è fermo, la quantità di moto nella direzione orizzontale è 0. 0 cosa? 0 kg al secondo. Ecco che sta arrivando il piede. Questo è il piede. Il piede comincia a toccare il pallone. E poi il piede, ovviamente il pallone è elastico in qualche misura lo ha anche il piede Vi accorgete che il piede è elastico e se provate a tirare un calcio la palla di bulli eh? e la palla di bulli non si deforma il vostro piede si sì. potete immaginare che c'è un'interazione molto complicata col piede che deforma la palla la palla che rincula a un certo momento il piede si stacca da, anzi, la palla che si stacca dal piede da quell'istante in poi shh, da quell'istante in poi il piede non è più in contatto con la palla, quindi la forza cessa, la forza inizia quando comincia il contatto, la forza cessa quando finisce il contatto. E immaginate che questa sia la forza molto complessa, perché la deformazione sia del piede che del pallone è estremamente complicato. Quindi potete immaginare che istante per istante la forza sta cambiando, non è assolutamente un grafico piatto, non c'è un unico valore. Però il teorema della media ci dice che c'è però un valore medio nel tempo. Ok? E io voglio sapere qual è il valore medio di un tipico calcio di rigore. Allora, cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che la massa del. dove scrivo? Quindi il pallone è fermo, la quantità di moto dopo l'urto, la variazione della quantità di moto. È uguale alla forza media per l'intervallo di tempo oppure è uguale a questo integrale. Io sto solo cercando di dire: ok, il teorema della media dice che c'è un valore medio nel tempo, usiamolo questo concetto. Quindi, la quantità di moto della particella dopo l'urto è la massa per la velocità dopo l'urto. Quindi, abbiamo detto che la massa cosa abbiamo scelto? Due, facciamo 200 g d'accordo? 200 grammi. Quindi è 0,2 Kg La velocità, cosa potrebbe essere la velocità di un pallone di calcio uh, di un tiro di rigore? Senza effetto, cioè un calcio proprio... Cosa potrebbe essere? 100 all'ora Facciamo 100 all'ora, la bella cifra? Potrebbe essere 80, magari chi lo tira più Tanto per fare cifre tonde? Ok? È una stima questo Quindi abbiamo la velocità shh, e 100 km all'ora quanti metri al secondo sono? Perché noi shh, io voglio la forza espressa, io voglio questo. Quindi io voglio, io sto usando questa formula qua, il mio compito è questo, stimare la forza media del tempo. Quindi la forza media del tempo è uguale alla quantità di moto della particella, se volete la variazione, diviso l'intervallo di tempo, non vi pare? Quindi questo ce l'abbiamo, lo stiamo per scrivere Questo dobbiamo dire cos'è Allora, qual è la velocità? La velocità è 100 km all'ora, quanti metri al secondo sono? Cioè io voglio esprimere la forza in Newton Il sistema internazionale non sono km all'ora ma sono metri al secondo Coraggio! 102 km, sono 10 alla 3 metri Quanti sono secondi all'ora? Sono 3.600, non vi pare? Possiamo fare una stima? Facciamo invece di 3.600, facciamo 4.000? Tanto per avere un di grandezza, non vi pare? Tanto per, <coughs> quindi questo, facciamo finta che questo sia 4.000 4.000 secondi, è una stima questa Quindi questo sono 10 alla 5 10 alla 5 metri diviso 4 per 10 alla 3 secondi, mm? quindi oh, uh, facciamo, uh, va bene, facciamo 10 alla 2 diviso 4 metri al secondo, giusto? Perché 3 di questi mangeranno 3, mi rimane 100 diviso 4. Quindi circa, perché circa in che senso? Perché ho fatto questa stima qua. Circa 25 metri al secondo. Mm? Siccome in un'ora sono 3.600 In realtà questa è una sovrastima o una sottostima? Sottostima, eh, d'accordo? Poi ho scelto 100 km no? Facciamo un valore Più o meno 20, 25 o 30, km, 30 metri al secondo è una sottostima D'accordo? Allora, la, quindi metto qua a 25 metri al secondo, quindi la quantità di moto dopo l'urto, se volete la variazione, perché la palla inizialmente è ferma, cosa ho? ciò uh, sarebbe 0,5 metri 5 kg metri secondi almeno 1, siete d'accordo? Se questi fossero 2, 2 per 25 fa 50 ma è 0,2 quindi è sposto la virgola quindi è 5, d'accordo? Questa è la quantità di moto Adesso ditemi voi quale potrebbe essere il tempo? Attenzione, il tempo dell'interazione non la ricorsa eh? è l'intervallo di tempo in cui il piede è in contatto con la palla qualche millisecondo? Facciamo 10 millisecondo tanto per fare una bella cifra tonda Potrebbe essere di meno, andate voi in rete, ci sarà gente che ha fatto fotografie con cineprese molto rapide e si vede il piede che deforma e poi il piede che si stacca. E uno dice: Ok, il fotogramma in cui si è staccato meno l'istante del fotogramma in cui si è messo a toccare, quella è la durata. Magari 10 millisecondi è troppo, magari è troppo poco, non lo so. Secondo me forse è leggermente troppo. Però facciamo. E sarà qualche millisecondo. 10 forse sono tanti, magari sono tanti. <coughs> mm? Quindi, qual è la forza media nel tempo? Quanti Newton sono? Fatelo voi. Questi sono millisecondi. Quindi, sono 10 per 10 alla meno 3. Secondi, quindi questi sono 10 alla meno 2 secondi. 10 secondi sono, sono un centesimo al secondo. Quindi qual è qual è, quanti newton sono? Sono 500, no? Quindi ho 5 kg, metri, secondi alla meno 1, diviso uh, 10 alla meno 2 secondi e come vedete questo sono 500 chilogrammi, metri, secondi da meno 2 quindi 500 N va bene? va bene? è evidente che se l'intervallo fosse 1 millisecondo 1 millisecondo, quanto sarebbe la forza media? <coughs> 5000 Newton. vedete che la forza media è la variazione della quantità di moto diviso il tempo più piccolo è il tempo più grande è la forza quindi se, se do un colpo con magari un piede d'acciaio a una palla d'acciaio, il tempo dell'interazione sarà molto breve. Se ho un piede abbastanza rigido che entra in un pallone gommoso, pur elastico, cioè cede, poi torna alla sua forma originale, ma cede in maniera molto più lenta, allora questo aumenta. Cioè un, un urto, chiamiamolo così, una forza impulsiva che è molto breve o una forza impulsiva che è molto lenta, che, che impiega più tempo ad agire. Tutte e due daranno la stessa quantità di moto, la variazione di quantità di moto, cioè il grafico potrebbe essere questo. Diciamo qua, dove lo posso fare? Questo disegno ormai lo posso cancellare. Questa, voglio, voglio due forze impulsive che abbiano lo stesso, medio. lo stesso valore medio Quindi pensate una cosa del genere Questa è una forza che agisce tanto per poco tempo Questa è una forza che agisce metà ma per il doppio del tempo Che è uguale a metà di F1 ok? Dopo la forza, quindi questo è T1 T1 e questo è T2 e T2 è uguale a 2T1 Dopo la forza, qual è la variazione della quantità di moto? Allora, la quantità di moto prima dell'urto è questo: dopo l'urto sarà un certo valore. Okay? E andrà così, va bene perché è un letano. Come sarà? Prendere un urto. Immaginate che sia così. Com'è dopo un urto? Secondo voi? Arriva o non arriva alla stessa, allo stesso valore finale? Siete d'accordo? Questa è la formula. Guardate cosa ho fatto. Il valore medio è cambiato, ma la durata pure. Il valore medio nel primo caso è il doppio del valore medio dell'altro, ma la durata del primo è metà dell'altro. Siccome la variazione della qualità di moto è il prodotto della forza media per il tempo è evidente che questi due raggiungeranno lo stesso valore finale. Ovviamente questi voleva essere sulla stessa scala, lo stesso valore finale. Cioè il valore delta P è uguale Quello che è cambiato Quello che è cambiato Il valore finale è lo stesso Ma è cambiato l'intervallo di tempo In cui lui deve cambiare no? In fondo la forza, dov'è? queste cose non vi dovrebbero stupire, la forza è in ultima analisi delta P su P, cioè in ultima analisi la forza è la derivata di P rispetto al tempo. Mm? Quindi la stessa variazione della quantità di moto è in un intervallo di tempo diverso. Quale delle due ha la forza maggiore? È la pendenza della curva blu, no? Questa ha una maggior pendenza di questa. Se la fate in scala, se fate il disegno in scala, cosa che io ho fatto molto approssimativamente, cioè questo ha il doppio di questo, questo è il doppio di questo, il dislivello è lo stesso, ma l'intervallo di tempo per passare da questo valore a quest'altro è il doppio di questo, quindi questo pende di più, ha una pendenza che è doppia di questa. Perché? Perché questo ha il doppio di quello per ipotesi. Quindi, la variazione della qualità di moto è la stessa Per effetto della forza impulsiva Ma quale ha la forza media più grande? Quella che ha la durata più piccola Sembra semplice, puri i studenti sembrano sempre cascare dagli alberi Come fagiani e addormentati um, chi, ha, chi legge Rodal o l'ha letto da piccolo? Lo scrittore inglese di origine norvegese Rodal Nessuno ha letto Danny, il campione del mondo? Vabbè, pazienza. Allora, meditate su questo, adesso facciamo una breve pausa.